di economia eh, sapete che è molto importante eh, non solo perché siamo nel mese dell'educazione finanziaria ma insomma è molto importante comprendere bene eh, cosa eh, indichino e cosa significano alcuni termini che utilizziamo e che sentiamo eh, sempre più spesso eh, come quello che vedete in eh, sovrimpressione che leggete in sovrimpressione parliamo del quantitative tightening allora una piccola premessa tutti noi sappiamo che cos'è il quantitative easing o quantomeno, insomma, ne abbiamo parlato tantissimo proprio legato alle decisioni di politica monetaria delle banche centrali. È un'espressione inglese che sta per alleggerimento quantitativo, una politica messa in atto come detto dalle banche centrali per creare moneta mediante l'acquisto di titoli di Stato o altre obbligazioni sul mercato. Fondamentalmente il quantitative easing è servito per immettere liquidità sul mercato in periodi di sofferenza. È una politica messa in atto dal, da, dall'allora governatore della Banca Centrale Europea Mario. Draghi nel 2015 poi rafforzata da Christine Lagarde nel periodo dell'emergenza Covid. Ma il quantitative tightening allora potremmo definirlo un po' una grande ritirata dai piani di acquisto titoli inaugurati proprio da Mario Draghi? È il contrario fondamentalmente. Andrea, aiutaci anche tu. Grazie Emanuela. Eh, direi sì, è sostanzialmente la manovra opposta, quindi per anni le banche centrali hanno comprato titoli, comprando titoli questi titoli sono finiti nei loro bilanci i bilanci sono eh, arrivati a livelli ipertrofici quindi eh, si sono gonfiati a dismisura negli ultimi anni e eh, tutta questa, questa, mh, questa operazione che in realtà eh, è, è, è partita in maniera eh, molto aggressiva con, con Draghi nel 2015 ma anche eh, negli anni eh, precedenti quindi quando, dopo, la, la, dopo la, la crisi del 2007-2008 le banche centrali eh, hanno iniziato a comprare titoli quindi in realtà eh, è più, più di un decennio che questa operazione continua e ci siamo un po' dimenticati probabilmente eh, che questa operazione doveva essere un'operazione tipo temporaneo e viceversa eh, eh, ci ha accompagnati per, per un sacco di tempo a questo punto eh, il, questa, questa manovra che eh, era anche intesa a creare inflazione che a un certo momento addirittura non c'era, c'era addirittura la deflazione, eh, ne ha creata troppa, quindi si è passati da un, da un contesto deflattivo a un contesto quasi iperinflattivo, che è quello che vediamo adesso e si parla adesso continuamente di inflazione, quindi per fare un, un passo indietro le, le banche centrali devono semplicemente smontare questo enorme eh, pacchetto di titoli che hanno nel, nel, accumulato nei, nei loro bilanci. Eh, e questo, solo la parola de, di questo quantitative tightening agita gli operatori perché si sa benissimo che appunto una volta che si toglie la, la, la grossa mano forte delle banche centrali la domanda sul mercato dei titoli di Stato ovviamente rimane più, più esigua e, e questo ovviamente eh, fa, sta, è un altro fattore che, che, che fa aumentare i rendimenti e l'abbiamo visto in maniera molto chiara in un mercato se vogliamo più sottile rispetto a quello del dei titoli di Stato europei e ehm, americani uh -huh. con la Bank of England ovvero eh, il, la, le misure prima di eh, espansione fiscale da parte, annunciate dal governo inglese che poi di fatto ha ritrattato e, e poi questa, queste misure di quantitative tightening annunciate uh -huh. dalla Bank of England eh, hanno creato un vero e proprio panico sul mercato con i guilt che sono, hanno registrato le, le perdite di prezzo e la salita dei rendimenti eh, record nella storia eh, Tant'è che questa, questa misura che, eh, che ha scombussolato tutto, anche tutto il, il settore dei, dei pension fund, quindi dei fondi pensione inglesi eh, che chiaramente sono pieni di queste tipologie di titoli e, eh, e ha creato anche dei problemi di, di margin costo okay. per tanti operatori. Ok, allora questo è il quantitative tightening e quindi mettiamolo nel nostro come dire, glossario finanziario eh, per eh, avere insomma, insomma, le idee chiare, soprattutto per capire che cosa potrebbe succedere in ambito finanziario.